Cazzo, però ho sbagliato da... <ride> Dalla luce Dalla luce di vita Lo sapete perché si chiamano Yeti? Perché hanno visto Yeti, no? No, no, <ride> dovrebbe essere questo qua al punto Però mi sa che l'hanno attappato <ride> Eh sì Cazzo, è la prima rosa rosa che vedo vero? Eh, <ride> tipo originale Chi è, Schilardi? No riprendendo si sì. oh bella oh, eh, guarda guarda da stoazzi eh, qua non si vede tanto però c'è tipo il lago magico con tutta la città ah, ah si sì. ah. ma mi stai a casca su ste cose riccardo oh. dopo con 4d dopo con 3d <ride> Allora, sto in un posto super magico, vedi? Ciao, sono Tommaso, vivo a Roma, ho 16 anni, quasi 17 più o gennaio, aspetto tutti gli auguri E mh, niente, siamo venuti qua, oggi vi ho proposto di fare questo, questo, questo giro in moto E sono molto, molto e nervoso a stare davanti alla telecamera, non riesco neanche no, a guardare l'obiettivo Ma devo vedere, devo guardare qua o là? Qua, eh, dovete fare Sto pure là Comunque solo non ci possiamo visto idea. <ride> Ma lo possiamo fare con il casco addosso? No! Cazzo! quindi io <ride> Pippa. primo piano Fai il prezzo vai un'altra partita e vai a seguire un'altra partita no devi pensare no, che sei capace o no, ti fai il allora si va convinto che sei capace guarda come faccio io allora si è ah. È continuo, a mm. e, 2. e a parte che ancora devono rimane? Sei contento dei tuoi regali? No. Oh. Mamma mia, guarda! Infatti c'è stata misura che c'è so che. Che sono so, dei youtuberica? cazzo? Che si, <ride> He Oberl That is